Grazie Presidente. E io volevo precisare che non è che eh, noi abbiamo voluto punire l'oratoria del collega, anzi noi ringraziamo il collega di essersi prestato ad illustrare una delibera di cui non è il primo firmatario, però il discorso è un altro, il discorso è che queste cose si stanno già facendo e già facendo a costo zero e si stanno facendo in un modo che è in itinere, e che non si stanno facendo grazie a quel piano sociale cittadino di cui stava parlando il collega che è vecchio di 12 anni e i cui effetti ancora stiamo vedendo visto che ha creato una disparità tra territori che fa paura fa paura per come non ci consente di ad oggi ancora di uniformare i servizi sul territorio quindi non è un voler punire eh, il, il collega per la sua mancanza di oratoria che peraltro non credo che gli manchi assolutamente ma è proprio sulla proposta di delibera in questione e vorrei specificare che il Movimento 5 Stelle ha molta, molto rispetto per gli organi superiori, un rispetto che altri volendo cambiare determinati leggi e statuti magari non hanno, grazie, logicamente eh, voteremo negativo.